qualche riflessione preliminare su, il, su come al giorno d'oggi dobbiamo approcciarci al diritto d'autore, al copyright, le cose che vi ho detto un po' nell'introduzione, ovvero innanzitutto un po' di eh, chiarezza terminologica, no? adesso si sente spesso parlare di copyright, proprietà intellettuale, di diritto d'autore, come se fossero dei sinonimi, allora eh, cosa possiamo dire? Iniziamo dai primi due, cioè allora, copyright e diritto d'autore non sono tecnicamente la traduzione l'uno dell'altro, anche se poi diciamo, giornalisticamente si usano come traduzione inglese barra italiana l'uno dell'altro, ma sono eh, diciamo, due istituti giuridici figli di due modelli storici diversi, no? il. il il copyright viene dal mondo anglosassone, dalla rivoluzione industriale inglese, quindi prima, primi decenni del 1700. Il diritto d'autore ha una matrice diversa, viene dalla, da, dalle, leggi, dalle prime leggi repubblicane post-rivoluzione francese, quindi alla fine, proprio gli ultimissimi anni del 1700, 1793-96, quegli anni lì. E, eh, anni in cui appunto si iniziò a pensare all'esigenza di tutelare l'attività creativa con due approcci un po' diversi cioè copyright è il diritto di fare copia cioè, quindi è, sono norme che cercano di regolamentare l'attività degli stampatori, dei publisher nei confronti dei, di coloro che invece creavano le opere che erano ovviamente coloro che eh, avevano erano diciamo, i soggetti deboli del, del rapporto, no? in un rapporto tra industriali che avevano eh, i macchinari che avevano le, anche le risorse economiche per produrre le opere, e dall'altro dall lato c'erano gli autori che invece scrivevano le opere e, e che si, si sentivano depredati da, appunto, da, da, da, dal mondo industriale che stava in quel momento emergendo e che non restituiva nulla loro come creativi, allora ecco che la regina Anna d'Inghilterra decide di regolamentare con un copyright act, il primo copyright act eh, della storia, che il primo atto eh, legislativo che parla di diritto di fare copia e mette pace diciamo, in questo conflitto sociale tra due categorie. Eh, e da lì poi, poi ovviamente nasce, eh, cioè, diciamo, si, si, si eh, genera il copyright americano, quello, quello nordamericano, che poi è stato... Diciamo, esportato in tutto il mondo attraverso un meccanismo di globalizzazione eh, dei, dei, dei modelli contrattuali, no? cioè, ad esempio soprattutto legato al mondo tecnologia e software, il software è una creazione eh, nata negli Stati Uniti e ancora diciamo, per buona parte eh, figlia dell'industria. De, de, de, de, de statunitense e quindi poi attraverso i modelli contrattuali, ad esempio le licenze d'uso di software, sono, state, sono nate nel contesto americano e da lì si sono esportate in tutto il mondo, quindi in un certo senso anche i paesi in cui normalmente non si parlava di copyright, si parlava di diritto d'autore come il nostro, si sono trovati a dover gestire questi diritti secondo un'ottica un po' più anglo-americana e un po' meno europea. Noi invece, come dicevamo, dovremmo parlare più propriamente di diritto d'autore. La nostra legge, quella che vedremo dopo, la 6.33 del 41, è la legge sul diritto d'autore. Nella, nel nella nostra terminologia non si parla mai di copyright, se non appunto in termini giornalistici divulgativi. Da un po' di tempo, scusate, una, una annotazione: cioè, se ci fate caso, il diritto d'autore dice qualcosa di diverso rispetto al copyright, al diritto di fare copia è un concetto più ampio, cioè è il diritto dell'autore, della persona creativa, cioè tutta una serie di diritti che vengono dati a favore di coloro che di lavoro creano, ok? Ecco perché, se ci fate caso, è figlio della, della rivoluzione francese, cioè della, di quegli anni in cui, eh, diciamo, sulla spinta della, della, della filosofia illuministica, si mette al centro la persona, si mette al centro l'intellettuale, colui che di lavoro crea, di lavoro scrive opere, ok? e quindi gli si attribuiscono tutta una serie di diritti e quindi nel nostro diritto, quindi figlio del modello francese che poi ci siamo portati a casa eh, attraverso la, la, eh, la codificazione civile napoleonica, quindi nei primissimi anni dell'ottocento, noi abbiamo un diritto d'autore, non un copyright, quindi un diritto che mette al centro l'aspetto anche della persona creativa dell'autore, infatti vedremo, eh, la personalità scusate, creativa dell'autore, vedremo che infatti ci sono una serie di diritti cosiddetti diritti morali che noi abbiamo e che invece nei paesi anglosassoni non ci sono. Dicevamo, scusate, ultimamente poi sempre in virtù di quella forma di eh, globalizzazione del, del, di questo mondo, di questo settore, si tende a parlare sempre di più di intellectual property, di, di proprietà intellettuale, che ovviamente è la traduzione di un termine tipicamente anche lì anglosassone, che... Ehm, cerca di mettere dentro altre cose, cioè di, di, far, di fare un polpettone un po' di tutto il settore che riguarda sia la creatività intellettuale ma anche la tutela del no, cosiddetto know-how, potremmo dire quindi che non sono vere e proprie opere, ma è il metodo, il come si fanno delle cose, oppure si mette dentro anche l'aspetto dei brevetti, l'invenzione industriale, i, i marchi, la tutela del marchio industriale, del marchio commerciale, una serie di istituti giuridici molto diversi dal diritto d'autore, si occupano di cose completamente diverse, che però appunto vengono ormai fanno parte di questo, di questo ambito più ampio che si chiama proprietà intellettuale. I grandi studi legali hanno un dipartimento ad hoc dedicato alla intellectual property e quindi adesso si usa molto parlare di proprietà intellettuale. Alcuni parlano anche di proprietà industriale, più strettamente legato al mondo dei brevetti cioè, quindi tante forme per dire in realtà poi più o meno la stessa cosa cioè sappiamo che quando noi diciamo proprietà intellettuale semplicemente stiamo parlando di, di, di quest'ambito quindi io come dire nell'ottica di, di un corso come questo non, non mi farei problemi a usare questi tre termini come se fossero un sinonimo l'importante era fare questa introduzione e capire che se li troviamo hanno queste tre matrici diverse ma poi nell'uso comune sono diventati quasi, quasi sinonimi.